Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella alle mele e cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mele tagliate a fettine, burro, vanillina, lievito per dolci vanigliato, latte, zucchero, farina, uova, limone, cannella e sale. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo irrorato le mele con il succo di limone e un po' di zucchero. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di limone, lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Lindire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, le uova, la cannella, il sale la vanillina il lievito ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 aggiungiamo le mele Il latte ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 2. Il composto è pronto, trasferiamo in uno stampo da 24 cm ben imburrato.